Grazie Presidente, sarò sintetico, eh, vorrei rispondere a fornire eh, alcuni, alcune conferme e alcuni chiarimenti a quanto emerso durante la discussione generale. Eh, in eh, primo luogo confermare naturalmente la volontà di realizzare l'impianto sportivo e mi riferisco quindi all'intervento del consigliere Corsetti ed anzi anticipo il, la disponibilità a lavorare in commissione già dal, dalla prima data data libera per eh, riprendere i, i lavori che sono eh, stati eh, già avviati con le commissioni, eh, come avevo accennato eh, nel, durante l'illustrazione, Sport Capitolina e Municipale. E, per quanto riguarda il, eh, il tema del, dei due allegati, dell'allegato B e l'allegato C, ovvero gli impianti eh, di eh, che tecnicamente sono ehm, eh, classificabili come tipo B, in questo momento non è stato possibile eh, inserirlo in quanto mancano il, le, le caratteristiche fisiche per farlo, quindi il, i criteri che sono stabiliti dall'articolo 4 della delibera eh, 11 del 2018 prevedono la presenza di, ehm, di determinate strutture che in questo momento non sono presenti ed è questo il motivo per cui il, nel, nel delibera non, non è stato esplicitato il, il passaggio da C a B, diciamo così. E, però ovviamente è quello che, che ci impegniamo tutti a fare quanto prima, a realizzare quanto prima. E, e quindi, per quanto riguarda poi infine una considerazione sulla presunta... Eh, confusione che c'è stata in questi mesi, in questi anni eh, in realtà è un um... A me non, non sembra affatto che ci sia stata eh, confusione, anzi eh, abbiamo sempre eh, dimostrato nei fatti poi che quello che abbiamo detto appunto durante il, le commissioni, durante questi quattro anni e mezzo di, di gestione del, di campo testaccio poi l'abbiamo realizzato, quindi siamo partiti da un'area un che era eh, nelle competenze del Dipartimento Mobilità in quanto era un parcheggio, l'abbiamo espunta dal parcheggio e l'abbiamo riportata allo sport, Abbiamo effettuato la bonifica, abbiamo ricoperto la buca perché a un certo punto eh, era rimasta ecco, un'area un finalmente bonificata. Ma con una buca. Abbiamo ricoperto la buca e adesso siamo pronti finalmente per l'ultimo passaggio. Quindi siamo andati mano a mano avanti per recuperare quell'area. Senza fare annunci, questo sì, forse il, la confusione c'è stata nel momento in cui eh, la Regione Lazio ha annunciato di essere pronti a cambiare a dare il nome al, al campo ricordo che è stato detto campo testaccio si chiamerà campo eh, di noviola e, e quant'altro quando poi abbiamo scoperto mesi dopo che in realtà un progetto ancora deve essere elaborato deve essere approvato deve passare appunto in conferenza di servizi bisogna ancora lavorare molto eh, ma questo non, non ci ha mai spaventato è quello che abbiamo fatto silenziosamente in quattro anni ottenendo dei risultati concreti e ora vogliamo andare avanti quindi questo sì eh, però ecco no, che non si parli di confusione perché di fatto confusione non, non c'è mai stata eh, anzi il percorso è, è stato assolutamente lineare e, e ogni volta e ogni cambiamento è stato un cambiamento positivo quindi prima rimettere in sicurezza poi pulire e poi eh, predisporre l'area per poter finalmente realizzare l'impianto sportivo manca quest'ultimo passaggio ed è nostra intenzione lavorare insieme al municipio per, per completarlo. Grazie.